Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro e Goreltanke e questo è nuovissimo video che faccio, questa volta su Minecraft dove vi presenterò la mia famiglia Trash Non vedrete il microfono per immedesimarvi di più nella storia ma non perdiamoci in ciance e iniziamo subito Eccoci qua Quello con la macchina è mio fratello Andrea Bella raga! Sto tornando! Dove eri andato? Ah, ti vedo felice, com'è andata? Non Ah, sono contento, dai. Allora ci vediamo a casa. Ora vi presento mia madre. Mamma? Mamma? Oh, mamma! 118! Ma che fai? 118! Ma no, tranquilla, era solo perché non mi rispondevi. Ma, non ti ma no, ma non volevo farti male. Ma sei drogato? Ma ti sembra? Oh, ma che domande fai? Scusatela, ogni tanto se ne esce con queste domande ed è pure entrata in casa. Dai, andiamo da mio padre. Ciao Pa! Bistia l'Obulos! Ma che cazzo dici? Non dire la roccia, no chiamo la polizia! Sì, vabbè, Dai, eh, va bene, ciao eh! Anche te, guarda che sono un branco di matti la mia famiglia! Andiamo da mio fratello, questo è mio fratello! Ciao Marco! Come sei? bene. Sì, grazie! E invece questo è il suo cane Antonio! Saluta Antonio! Ma non saluta! Eh, niente! Vabbè dai, sarà per la prossima volta! Questa era la mia famiglia. Spero che vi sia piaciuta. Puttana, oh. Mia madre ci ha chiamati per andare a mangiare. Ci vediamo.